Ciao ragazzi, faccio questo video perché eh, dopo tutte le eh, indagini che ho fatto, tutti gli esperimenti che ho fatto, non solo da quando ho aperto il canale, ma sto parlando di tutta la mia vita, eh, ho avuto il bisogno di fermarmi un attimo a riflettere e condividere eh, il mio pensiero e le mie riflessioni con voi. Faccio questo video e lo, ci tengo a precisarlo non per convincervi okay, che la mia teoria sia giusta ma proprio per dare uno spunto di riflessione a chi eh, si avvicina a questo pensiero e poi perché no mi aiuterebbe anche con confronti, lo sapete che io rispondo sempre quindi eh, mi aspetto anche eh, tantissimi commenti e tantissime riflessioni e tante domande. Okay. Per così arricchire quello che è già una mia mh, personale eh, verità di quello che è, può essere il paranormale, ci tengo a precisare che io al paranormale ci credo, ci credo anche se non lo definirei paranormale, perché eh, partiamo dalla definizione della parola, no? Cosa vuol dire paranormale? Paranormale vuol dire mh, per la scienza eh, catalogare un, un, una situazione o un fenomeno paranormale è dire un, qualcosa che accade eh, a cui non si può dare una spiegazione razionale e qualora anche eh, se ci fosse eh, la scienza tende a dare una spiegazione al fenomeno eh, basandosi su una conoscenza attuale, quindi non completa, ok? Per i medici e per la medicina eh, il fenomeno paranormale è un qualcosa che eh, non è perfettamente normale, eh, pur non essendo francamente anomalo. Così, a gran grandi linee. Per me, e qua arriva la mia verità. Uh, il paranormale è un qualcosa che um, fa parte di noi, nasce con noi uh, ma che la nostra coscienza non riesce a riconoscere per delle varie cause che uh, io chiamo <ride> l'ho chiamata congiura invisibile e poi vi andrò a spiegare perché molto brevemente eh. ehm, quindi la nostra coscienza non riconosce, non riconoscendo il fenomeno così apparentemente paranormale, cosa fa? È costretta a portarla al di fuori di noi per farcela vedere diciamo da, da un'angolatura diversa, per poi eh, comunque l'intento è sempre farlo farcelo riconoscere. Perché vi dico questo? Di che cosa sto parlando? Eh, congiura invisibile. La congiura invisibile per me, eh, di questa congiura, ne, fanno parte, eh, ne fa parte tutto quel sistema politico, economico e comprese le religioni. Perché? Perché noi, fin dalla nascita, eh, siamo mm, educati in modo sbagliato. Questo sempre secondo me. Eh. Perché? Entrano in ballo tutti dei condizionamenti mentali, delle cose assurde, ok? Che creano proprio, che stanno a creare proprio questi sistemi politici economici, il sistema politico economico e le religioni. Perché il sistema politico economico cosa fa? Ti crea il bisogno. Tu hai bisogno del telefonino nuovo, ma poi cosa fa? ti uh, dice sono io la soluzione quindi ti crea uh, uh, questo bisogno e ti dà anche la soluzione le religioni cosa fanno? le religioni invece uh, ti mh, dicono uh, uh, ti prometto la vita eterna io posso donarti la vita eterna si fa da intermediario no? cioè io ti posso dalla vita eterna ma, ma tu devi comportarti in un determinato modo e quindi ti crea la paura la paura di sbagliare in un determinato comportamento perché lo fanno? per un controllo? Mm, perché forse Forse eh, riconoscere l'intelligenza della forza sarebbe il collasso dei credo di tutta la conoscenza che sorregge il sistema politico, finanziario, economico e delle religioni di tutto il mondo forse o forse perché eh, sarebbe come provare che gli intermediari molto probabilmente sono tutti inutili allora, questo è un altro discorso e sicuramente eh, merita di approfondimenti ma lo potete fare benissimamente a casa anche voi ritorniamo al discorso del condizionamento mentale no? quando accade il condizionamento mentale perché dico fin dalla nascita fin dalla nascita perché quando noi nasciamo nasciamo puri ok? Puri fino ehm, a una certa età che si aggira intorno ai, ai 5-6 anni. Poi cosa succede? Iniziano i condizionamenti mentali, mm, perché inizia ad andare a scuola, perché inizia a frequentare determinati ambienti, perché entrano in ballo le religioni, perché... inizi a sperimentare quello che è poi la tua esperienza terrena, che la devi fare, giusto che tu la faccia. Inizia a sperimentare la dualità e quindi, eh, anche lì, vabbè, lasciamo perdere, altrimenti mi prolung prolungherei troppo questo discorso. Comunque, inizia una fase in cui inizia il iniziano i condizionamenti mentali. È come un ba immaginate il bambino, no? il bambino, il bambino che Mm, nasce nasce eh, con la consapevolezza di essere al mondo di far parte dell'universo ma nasce con ma è convinto che tutto è al suo eh, al suo servizio no? è un discorso un po' egoistico ma ci sta è un bambino appena nato e ancora non ha la consapevolezza di che cosa eh, a un certo punto, verso i 5-6 anni, il bambino inizia ad avere paura, paura del buio. Perché accade questo? Perché accado, accade in quel momento? Appunto perché entrano nei condizionamenti mentali. Ma perché? Perché gli, ins gli si insegna al bambino che eh, oltre a lui, nell'universo, esistono anche gli altri. Ma cos'è che non, non si insegna bene al bambino? Non si insegna bene al bambino che gli altri fanno parte, sono parte integrante eh, di lui. ok? Non è un qualcosa di diverso, ma è un qualcosa che è, fa parte di lui. E' qui che sta il giochetto, no? E quindi quando il bambino capisce che eh, ci sono anche gli altri, giustamente, eh Capisce che ci sono gli altri che sono altri, che non fanno parte di lui, il mondo non gira intorno a lui, quindi iniziano tutte a scatenarsi delle serie di emozioni, di paure e subito dopo inizia il bisogno, il bisogno di protezione, perché il bambino ha paura di buio e quindi chiede alla mamma, al papà, al fratello di accompagnarlo, no? nasce il bisogno di protezione è lì che si scatena eh, diciamo la fase la fase di non riconoscere quello che è al di fuori come parte integrante di te stesso e come saremmo noi invece se eh, fossimo dei esseri degli esseri se nascessimo e continuassimo a vivere senza condizionamenti mentali e avremmo la consapevolezza di noi stessi che noi siamo parte dell'universo come l'universo fa parte di noi e parlo di tutto quello che c'è all'interno dell'universo tutto quello che coesiste con noi se avessimo la consapevolezza di questo noi sicuramente saremmo delle persone diverse diverse senza eh, paure inutili perché la paura non esiste si ha paura de, di aver paura eh, saremmo delle persone senza barriere sicuramente sappiamo che le barriere dividono ok? in qualunque campo della vita Dividono, ci bloccano, bloccano eh, la nostra evoluzione, bloccano la nostra conoscenza, bloccano il nostro voler evolverci, bloccano tutto. E quindi noi senza queste barriere come saremmo? Eh, rispetto al concetto che eh, vi dicevo del bambino, quando inizia ad avere, a creare questo ad aver paura e a creare questo bisogno, cosa succede? Succede che il bambino inizia a pensare che eh, lui non può avere la soluzione dentro se stesso. Inizia a creare un Dio al di fuori di lui. Una divinità al di fuori di lui. Che non riconosce. Ecco perché dico che quel qualcosa che accade che noi diamo tantissimi nomi, no? Eh, paranormale, mh, energie, divinità, demoni, diavoli, spiriti, spettri, fantasmi, chiamatele come volete, quel qualcosa che accade fuori di noi parte integrante di noi stessi e quindi viene catalogato un qualcosa che è al di fuori di noi è un qualcosa che paragonale ho sperimentato spesse volte che eh, con, eh, con le indagini comunque con gli esperimenti che ho fatto nella mia vita e... accade questo io sono una persona condizionata e togliersi dei condizionamenti mentali è veramente molto difficile c'è cioè molto lavoro da fare su se stessi ma non è impossibile io cosa faccio? ho una segnalazione oppure uh, leggo una storia devo recarmi in un luogo e devo conoscere che cosa è successo in quel luogo cosa succede? io leggo apprendo, il mio cervello elabora dei dati e inconsciamente io mi trovo a rivivere quella situazione ok? è un po' come se eh, creassi un mondo parallelo non è proprio giusto per dirlo però creassi un mondo parallelo di me stessa no? in quella situazione eh, quindi cosa succede? Io quando vado in un'indagine sono già condizionata dalla storia che ho letto o dalla selezione che mi hanno fatto. E quindi quando vado in un'indagine sono già preparata a quello che potrebbe succedere e addirittura premeditare delle risposte a delle domande che ho già intenzione di fare. Ok. Cosa succede? Succede che spesse volte ho degli scontri dagli strumenti eh, di parole che io avevo già premeditato. Anche se io sul posto spesse volte eh, non riesci a capire eh, che, che, che tipo di che, che, che parola viene detta, ok? Perché l'ho spiegato anche nei commenti a qualcuno che me l'ha chiesto, ma sarebbe bello interagire al momento, sarebbe bello, eh. Non è problema di strumento o che cosa, ok? Eh, il problema è molto difficile avere degli EVP di classe A chiari al momento, ok? Ma puoi riscontrarti solo e soltanto nel riascolto, quindi nell'analisi dell'audio a casa. Quindi anche non essendo consapevole di quello che eh, il Ghostbox in questo caso mi dice, okay, mi risponde in momento, nel riascolto, nell'analisi a casa, riscontro spesse volte parole a cui io avevo già dato... Uh, per a uh, cui avevo già dato per scontato che mi rispondessero con quella parte, non so se sono riuscita a farmi capire comunque avevo già premeditato la risposta ecco la mia conclusione a dire che ma non è che sono io a interagire con lo strumento e non riconosco non avendo la consapevolezza di poterlo fare me appare un fenomeno paranormale, allora ho provato l'esperimento opposto E guarda è bello. Allora, io domani vado a fare un'indagine, ok? Vi leggo la storia, papapapa, papapa. Cerco di essere più neutrale possibile nella immedesimazione della storia. Non mi creo un'aspettativa di quello che può essere l'indagine, non mi creo un'aspettativa nelle risposte. e Volete vedere come è andata a finire?